Ciao a tutti! Non poteva mancare la comparazione tra la versione player e la versione fan della prima maglia del Brasile, una delle mie preferite. Mi raccomando, continuate a vedere il video fino alla fine perché vedrete anche la diversa vestibilità che hanno queste due maglie. Ora vi lascio alla vista dei dettagli, ci vediamo dopo. Come al solito, una delle principali differenze sta eh, nel fatto che nella versione player i loghi sono termosaldati mentre nella versione fan questi sono ricamati nella versione player e fan fa una grandissima differenza soprattutto in questa maglia il tipo di tessuto nella versione player è veramente molto più ricco molto più eh, prezioso della versione fan un'altra differenza è la vestibilità come vedete come vedrete poi nella versione player la vestibilità è molto più aderente, aderente della versione fan che invece ha una vestibilità più comoda pensata per i tifosi cosa ne pensate della maglia secondo me la maglia del brasile è una maglia che dovete avere è una delle più eh, blasonate al mondo la più titolata eh, questa che vedete è una versione eh, fan e in taglia media quindi la mia taglia che indosso normalmente questa invece è la versione player la versione eh, dedicata ai tifosi ai, pardon, ai calciatori che ha una vestibilità più ridotta. Infatti questa che ho indosso è una taglia large. Le maglie sono bellissime. Sia la versione fan che la versione player, secondo me, dovete metterle nel vostro armadio. Se posso darvi un consiglio di questa maglia, io vi consiglio la versione player. Veramente, veramente molto bella. Ora, prima di lasciarvi, spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della maglia e eh, quali altre eh, recensioni e comparazioni vorreste vedere nel futuro. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima!